Posiziono la dita sulla corda, anche qua eh, ovviamente non è il caso vostro, ma nell'arco nudo è importantissimo fare il giusto string walking. Sapete lo string walking permette abbassandosi sulla corda di ruotare l'arco verso il basso, alzando sulla corda ruoto l'arco verso l'alto. Quindi lo string walking non serve ad altro che a abbassare o alzare la parabola della freccia per quanto riguarda me, eh, devo fare lo strumento, quindi io devo sapere la distanza a cui sto tirando, ma è molto più facile per quanto riguarda ovviamente la FITARCO, perché al massimo la distanza è 30 metri e fino a 30 metri insomma non è che ti puoi sbagliare di molto, anche se eh, bisogna fare tutti i perfect, <ride> si cerca di fare il perfect, eh, quindi bisogna fare attenzione. A non sbagliarsi, infatti, per, per quanto riguarda il tiro 3D ho delle frecce molto leggere per diminuire ovviamente. però, più le frecce ce l'ho leggere e più l'errore, si è causa degli errori, eh, la rosata si allarga molto di più che una freccia pesante questo è quando parleremo un po' del materiale diciamo bene. Quindi sì, la freccia leggera, ma nell'arco tradizionale e nell'arco nudo e può essere un coltello, una rama a doppio taglio, no? perché più ce l'ho leggera e più l'errore si amplifica. Se sono bravo, bene freccia leggera, ma se sbaglio male freccia leggera, posso causare più errori che non una freccia più pesante, più stabile, anche se ovviamente il, se sbaglio di due metri faccio 8 o peggio quindi anche lì bisogna fare le cose con granutale cosa faccio ora alzo l'arco in, inspirando questo mi serve inspirando e poi da lì in avanti espiro Cerco di ruotare il gomito dell'arco, guardando solo il centro, rilasso e tengo rilassate tutte le dita della mano dell'arco che rimangono avvolte all'infugnatura. Le dita della mano devono essere completamente rilassate, compreso il pollice. Vedete, non devono, non devono stringere, né, ma neanche essere così, tese, perché questa tensione mi viene anche al braccio, quindi devono essere proprio rilassate. Vedete come il mio braccio è rilassato, esteso, è perché ruoto la testa? Ruoto la testa perché non riesco più a farlo senza. Ruoto la testa per estendere la spalla dell'arco. Estendo la spalla dell'arco e mi trovo già col gomito a 90 gradi. Quindi estendo la spalla e innesco i dorsali. E posso già andare in ancoraggio effettuando già un minimo trasferimento. Lo allora, vediamo poi. La punta della freccia è posizionata sul centro del bersaglio ma assolutamente non a fuoco. Controllo velocemente la posizione della corda sulle raggi e la mano dell'arco che deve essere come rilassata. La testa immobile gli ampegno degli occhi aperti. Allora, come approccio? Questo è il momento, in cui, un attimo prima di partire. Io devo fare in modo che, una volta raggiunto l'ancoraggio, la punta della freccia sia nella mia comfort zone. Cos'è la comfort zone? un punto più o meno sempre lo stesso in cui la punta della freccia mi fa da riferimento in effetti l'arco nudo ottiene performance anche a 18 metri performance molto più elevate se eh, non c'è una vera e propria collimazione anzi la punta della freccia è completamente sfocata e cambia di volta in volta il punto è sempre diverso, ma le frecce vanno sempre nel 10. Il punto di mira è sempre diverso, ma le frecce vanno sempre nel 10. E questa, in metodologia dell'allenamento, si chiama disponibilità variabile, è la dicitura esatta. Ma non è altro che la propria eccezione, no, perché la variabile non è la collimazione, la variabile sono le catene cinetiche muscolari che ho messo in atto. Quelle sono le, le vere variabili. Quindi, la mia propria eccezione fa sì che, siccome non faccio le azioni, è impossibile fare le azioni tutte le volte identiche, è impossibile, di conseguenza la punta della freccia sarà sempre in una posizione diversa. Se per contro io tenessi sempre la punta nel centro, non posso, se non col compagno, solo col compagno, e a volte con l'arco olimpico, se sei proprio super bravo, Fare sempre le stesse azioni alla perfezione. Perché una minima contrazione farà spostare la postura, la forma di tiro, il punto d'impatto. Se io tenessi sempre il punto nel centro. Ma io devo attuare una strategia migliore. E cioè preoccuparmi di più della mia forma di tiro, di renderla perfettibile il più possibile. E a questo punto automaticamente la punta della freccia sarà mai nello stesso punto, leggermente diverso. Ah, io preferisco tenerla nel, sulla destra del bersaglio, alle volte un po' più in alto, alle volte più in basso, anzi manco la guardo, la percepisco. Come diceva Hill, l'errore più grosso che un arciere possa compiere è guardare dov'è la punta della freccia ma deve solo percepirlo. È la stessa differenza che c'è tra guardare e vedere. Guardo il centro del bersaglio, vedo la punta della freccia. Questo è l'arco nudo che ha capito come funziona. Poi vediamo cosa deve fare l'arco istintivo, l'arco di ricurvo per prenderci. E perché? No, eh, perché ritorno con la testa, la testa in posizione di tiro e completo la trazione poi ve le lascio le diapositive così ve le leggete mantenendo estesa la spalla dell'arco espirando leggermente su di una linea il più possibile retta a contatto della quaggia le dita della corda si rilassano leggermente la testa è rimasta immobile dalla prestazione all'ancoraggio e la alla mano dell'arco è ancora in ginocchio. Un'altra cosa importante, sempre sulla tecnica, è che parliamo di arco nudo, ma vale anche per gli altri archi: è che indipendentemente miro o non miro, è indipendente, no? indipendente se guardo il centro del bersaglio e con la mia forma di tiro indirizzo la freccia al centro, al centro del bersaglio oppure uso, utilizzo una mira istintiva fa facilitata tenendo la punta a qualsiasi distanza sempre nella stessa zona sono facilitato un sacco no oppure utilizzo una strategia di cap shooting nel quale io so a quale distanza devo percepire in che punto devo percepire la punta della freccia di okay? qua ci siamo? E vediamo anche come organizzare la strategia del gap shooting. Lo vediamo. Lo vediamo dopo. Gap shooting, falso scopo? Sì, gap shooting, falso scopo, però falso scopo è più miro in quel punto, cioè porto l'attenzione in quel punto. Gap shooting invece è diverso. Concentrazione sul centro del bersaglio, percezione della freccia in visione secondaria quindi io ho sempre la postura e l'attenzione sul punto da colpire ma percepisco la punta della freccia sulla schiena dell'animale percepisco la punta della freccia sulla, sotto la pancia dell'animale percepisco la punta della freccia nel ginocchio dell'animale percepisco la punta della freccia sullo zoccolo dell'animale ok è diverso dal falso scopo il falso scopo è dire miro allo zocco e attenzione e miro sono, sono sullo zocco. Anche se dicono la stessa cosa, ma io voglio allenarmi ad avere la split vision che reputo più confacente al tipo di tiro che andrò a fare. Ok, alla ORD, Molto interessante. Avete detto hunting the hard way, no? Molto bello. Dopodiché, dopodiché, ah, dopodiché, nel fucile, che tutti noi conosciamo, che conosciamo come fate un fucile, no? Mirino sulla volata, diotro sulla culata perché nel fucile hanno messo due punti di mira non sono stupido eh? perché la geometria ci dice che da due punti passa un'unica retta e io se quella retta la faccio andare dall'occhio al, al bersaglio sono sicuro di ottenere che la pallotta la vada Vabbè, non dubbio, no? ma non c'è dubbio ma nell'arco nudo nell'arco istintivo nell'arco olimpico nell'arco compagno, anche perché anche lì è difficile, abbiamo un unico punto di mira. Abbiamo un, un mirino a un solo pin. Non c'è dubbio. Eh, se miro con la punta della freccia, eh, ho solo un punto di mira. E la geometria ci dice che da un, da un solo punto passano infinite rette. Allora, qual è la retta giusta che mi fa andare nel centro del bersaglio? Eh, è ben diverso effettuare una collimazione con un unico punto di mira se non impossibile ecco perché dico collimare è un'idea sbagliata no, meglio collimare è un'idea sballata pensare di poter collimare con l'arco è un'idea sballatissima cioè chi asserisce che con l'arco si collima non ha capito niente di tiro con l'arco ha capito poco ha un'idea sbagliata, non dico che è stupido, ha un'idea sballata del tiro con l'arco, perché con un unico punto non si può collivare. Io se metto la punta nel centro, con un unico punto, no, è impossibile che io stia collivando. Io sì, metto la punta lì, ma porca miseria, devo interagire con la mia forma di tiro in modo molto diverso che non col fucile, dove sono sicuro che quella retta porterà la pallottola al bersaglio, perché passa da due punti. Invece devo interagire con la mia forma di tiro. Qual è la forma di tiro? La forma di tiro è che io sono in questa postura, giro la testa verso il bersaglio e questa è la mia diotra. Ma sapete quanto è difficile? Guardate bene, fate bene attenzione alla mia testa. L'avete vista muoversi? No, no. È lì il segreto. Voi sparereste con un fucile in cui le viti della diotra sono svitate, eh, no. che non sapete mai in che posizione è. Allora, io vedo arcieri di tutti i tipi, meno quelli olimpici ovviamente, che non sono stupidi, hanno la Susetta, hanno la. Il... Oh, per... sono mica. non sono stupidi, eh. lo stesso i tiratori con però archi nudi e archi istintivi, lombò, ma anche ad alto livello, fitarco. Eh. Poi, poi si chiedono come mai la freccia non prende lo che, loca. Eh, Ho capito. Io non vado bene. Oh. Ma voi sparate con un fucile... E poi spostate la diotra a seconda di come vi... vi, vi. Ma la diotra è avvitata bene. Siete voi che dovete allinearvi. Quindi, qual è la miglior posizione della testa ripetibile? Questa. Prova un po' a chiamarmi. Parlo. Perfetto. Questa è la posizione migliore. Senza... Ok, finito. Io poi anche. Cieco, ah no, no cambia la la notte la di È la molto più pezzi. importante avere una posizione confortevole che non avere una posizione in cui io posso traguardare la proiezione della corda. Perché tutti poi mi dicono, eh, ma così sapete no? Cos'è la, pro la proiezione della corda, io devo vedere sempre la corda nello stesso punto. Questa è un lapsus freudiano degli archi olimpici gli archi olimpici lo possono fare lo possono fare perché la loro postura gli permette di avere sempre la corda a lato della diotra ma perché gli archi nudi, gli archi olimpici si mettono in questa posizione e quindi la corda è perfettamente sulla diotra, mentre mirano vedono la corda al lato della diotra sul lato destro della diotra noi basta percepirlo no noi è troppo importante non abbiamo neanche la stabilizzazione quindi al momento del rilascio bisogna solo sperare che tutto vada bene è molto più importante avere una zona confortevole automatica subconscia istintiva ho detto anche istintiva ne parliamo ne parliamo ce l'ho in... in scaletta quindi...